sul canale De Federic tanto la trovi vai a vedere la presentazione graziale per la partita Benvenuto chi eh, dimmi che hai Maxine messa bene ti prego perché già Maxine al 6 c'è da problemi problema al 7 Io qua raga ricordo l'ho fatta a 700 addirittura a livello 1 750 a livello 1 livello 3 andatela a vedere ragazzi però mi sembra settembre cavolo porca parette No, 2021 è impossibile perché era la presentazione di quest'anno, Savior Cioè, ogni anno Pokémon fa la presentazione per il gioco che uscirà, diciamo, nella fase autunnale Mamma mia, ragazzi Cioè, Brol deve fare i conti con Pokémon Unite e Fall Guys eventualmente Mobile Porca paletta, raga Porca paletta, ragazzi Mamma mia, io non so quello che uscirà fuori. Porco schifo, ragazzi! Sarà un momento nero, eh? Sarà un momento pazzesco, sarà un momento, ragazzi, pazzesco per uh, i canali YouTube perché noi abbiamo una marea di contenuti da portare. Porteremo l'aggiornamento di Brawl, porteremo eventualmente Fall Guys Mobile, porteremo Pokémon. Quindi avrò l'imbarazzo della scelta su cosa portare quotidianamente. Ma per le case produttrici di giochi, ragazzi, giocano il tutto per tutto. Oh my god, Simo, sei bellissimo! Simo, sei veramente, veramente bellissimo. Occhio, attenzione, attenzione. Ah, però io ho sbagliato una cosa, ragazzi. Ho fatto un errore grave. Ho fatto un big errore gravissimo. Mi sono dimenticato l'ex life, ecco che mi mancava. Ma non serve la, pia la, pia la, la pozza quella grossa, serve l'ex life. No, vabbè, Simone, incredibile.